play, like, ci stanno le tigre online, uh, Che che condividi uomo che non basta mai, Ma Maxi Nick che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si è un bre, matalo matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube, se la di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma sempre un passo in più. E ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi anzi questa sera vi porto un glitch dei soldi eh, da fare diciamo con un amico non serve una birra eh, questo glitch funziona perfettamente ragazzi sto mandando un pochino in velocità il video perché comunque sarebbe stato troppo lungo e passiamo al glitch allora in primis la prima cosa che dovete fare ragazzi dovete stare in una sessione pubblica e dovete richiamare una moto dal motorcycle club come ho appena fatto io quando ve l'avrà consegnata salite nel vostro ceo e andate alle missioni ragazzi alle missioni dei veicoli speciali in quelle missioni avremo il la missione che a noi servirà in pratica quindi a questo punto io vado a diventare CEO, mi dirigo al computer e vado nel pannello delle missioni ragazzi. Quindi andiamo a farlo passo per passo, seguite tutto quello che vi dico io e riuscirete a fare il glitch, anche perché è semplice, è un po' macchinoso all'inizio però è abbastanza semplice da fare ragazzi. Quindi andremo in missioni, sceglieremo la prima, quella della ramp buggy, ramp bu buggy e, e l'avvieremo a questo punto se saremo con un nostro amico in party come sono io farete un giochiamo insieme entrerà con voi l'amico e potremo cominciare a fare la missione ragazzi quindi mh, per guadagnare tempo non mettete uscita in elicottero però mettete direttamente respawn a terra così guadagnerete tempo quindi a questo punto aspettate il vostro amico che entra nella missione e una volta che è entrato nella missione come ho già detto mettete il respawn a piedi in maniera tale che non vi spawnerà sul tetto quindi non perderete tempo io ho fatto così ragazzi infatti esco dalla maze bank tranquillamente a piedi a piano terra quindi andiamo avanti ragazzi una volta che eh, comunque avremo avviato la missione perché comunque dovremo avviarla questa missione perché altrimenti non, non potremo fare il glitch l'unica cosa che eh, ci resterà da fare è prendere la moto, la nostra moto non so sa perché qui mi ha cambiato il completo però vabbè ragazzi non fa niente prenderemo la nostra moto e ci dirigeremo alla clubhouse ragazzi questo passaggio è semplicissimo basta che vi ricordate dove sta la clubhouse io ho visto inizio video dove stava anche perché questo non è il mio account e quindi non, non potevo sapere dove stava la clubhouse una volta che siete qui entrate nella clubhouse e subito dopo fate start online creatore ragazzi una volta che sarete nel creatore l'unica cosa che dovete fare è premere il tasto option, andare su online e creare una sessione solo inviti a questo punto ragazzi una volta creata una sessione solo inviti come state vedendo io sto andando a creare una sessione solo inviti una volta creata questa sessione ragazzi l'unica cosa che dovete fare è aspettare il vostro amico che eh, arrivi nella sessione prima di questo però ovviamente dovete invitarlo perché altrimenti non è che lo può raggiungere così il glitch come ho già detto questo primo passaggio è un pochino macchinoso però per duplicare è semplicissimo l'unico sbatti ragazzi e eh, dimenticavo un'altra cosa ragazzi dovete avere dovete avere il respawn nel palazzo del ceo quando cominciate a fare il glitch questo l'avevo dimenticato eh? quindi eh, respawneremo nel palazzo del ceo e quando saremo nel palazzo del ceo potremo tirare fuori tranquillamente le armi ragazzi penso che qualcuno di voi già lo conoscerà questo glitch perché l'ho portato sul canale vi lamentavate delle birre e ho voluto diciamo riportarvi questo perché è leggermente più veloce rispetto a quello delle birre quando siete qui vi suicidate io stavo cazzeggiando qui non è che serve che uccidete il segretario o la segretaria quando spawnate in sessione invitate il vostro amico, gli fate un giochiamo insieme e aspettate che vi, entre, vi entrerà nella sessione dove state giocando voi. Io qui ho fatto un breve taglio ragazzi. Una volta che sarete andati al nightclub, perché comunque dovrete andare al vostro nightclub, e nel nightclub dovete avere le auto che volete duplicare. Io in questo caso ho 5 LG retro custom e negli altri garage ragazzi adesso dopo ve lo faccio vedere ho lgrh8 semplicissime a questo punto ragazzi che cosa faccio esco dal night club e vado ad aspettare l'amico che arriva che arriva da me insomma allora una cosa fondamentale ragazzi il vostro amico in mappa vi vedrà al ceo solo voi sarete in grado di, di poterlo guidare dove siete voi insomma perché lui comunque a voi non vi vedrà e quindi vi, verrà, vi vedrà nel palazzo del cielo e automaticamente è ovvio che si dirigerà magari verso il palazzo del cielo e non verrà da voi A questo punto ragazzi quando il vostro amico sarà giunto vicino a voi eh, gli dovete dire di salire in auto con voi anche perché voi non lo vedrete lui e quindi eh, ovviamente lui vi dovrà dire sì sono in auto e tutto il resto insomma quando sarà salito in auto con voi rientrerete nel garage dove avete le retro custom che volete duplicare e una volta fatto ciò passiamo al resto del glitch ragazzi non è che la sto dilungando ragazzi perché magari qualcuno può pensare eh, ma quanto la stai a far lunga non è così a questo punto quando siete eh, nel garage dite al vostro amico di premere freccia giù e di mettersi nella schermata di uscita da gta online e rimanere in quella schermata nera ragazzi poi usciremo dal garage io però in questo caso ragazzi me ne vado nel b3 solo per farvi vedere che ehm, nel B3 ho tutte auto LGRH8 normali vedete nel B3 io ho tutte LGRH8 questo è il B3 ragazzi quindi a questo punto ritorno nel B2 ragazzi perché voi dovete partire dal B2 nel garage in cui avete lasciato il vostro amico quindi io in questo caso ritorno nel B2 esco su strada da solo ragazzi, dovete uscire da soli su strada, non con il vostro amico una volta che sarete in strada rientrerete nel B3 e le auto si saranno duplicate ragazzi allora, le auto che si possono duplicare ragazzi sono tutte le auto di Bennis, tutte qualche cazzaro in giro dice che... Eh, la nero custom non si può duplicare o che quello non si può duplicare o quell'altro non si può duplicare allora lasciate stare cazzate, cassate si può duplicare pure il monbin pure eh, tutto si può duplicare ragazzi, tutto, basta che sono auto di Venice, se duplicate auto di lusso ragazzi, come vedete eh, ci sono le retro custom ma sono lgrh8 come vi dicevo, se sono auto di lusso, per esempio avete comprato il veicolo eh, che c'era oggi, duplicatelo, lo duplicate, lo vendete, riprendete i soldi e eh, vi tenete il clone. Dovete vendere l'originale ragazzi perché vi pagherà in caso di veicoli di lusso o in caso di veicoli tipo deluxe, tipo oppressor. O tipo qualunque altro tipo, tipo di veicolo insomma ragazzi dovete vendere esclusivamente l'originale non dovete vendere il clone perché il clone è quello che dovete tenere e con l'originale rientrerete di qualche soldino insomma di qualche spiccetto ragazzi quindi spero di essermi spiegato una volta fatto ciò ragazzi che avete preso l'auto e siete usciti dal garage vi dirigete al bunker come ho fatto io entrate nel vostro centro operativo mobile e poi tornerete nel, nel vostro nightclub ragazzi purtroppo l'unica fregola di questo glitch è questa l'unica pecca di questo glitch è questa il dover fare avanti e indietro però alla fine è un buon glitch anche perché non dobbiamo stare lì a comprare birre a destra manca ogni volta allora ragazzi io qui sono sceso per farvi vedere che non potete chiamare nessun veicolo cioè non è che dici magari potete chiamare l'elicottero no no non potete chiamare nessun veicolo dovete ritornare semplicemente al nightclub con l'auto che, che avete duplicato insomma io qui ragazzi vado a rientrare nel B2 sono uscito dal B3 però vado ad entrare nel B2 dove ho LGRH8 normali e andrò a sostituire quest'auto con LGRH8 normali e quindi me ne ritroverò una in più ragazzi allora questo glitch si può definire massivo perché se noi abbiamo 10 auto possiamo duplicare 10 auto adesso vi faccio vedere ragazzi noi qui abbiamo 6 eleggi per esempio se io vado nel secondo garage cioè nel, scusate, nel B3 mi troverò ora 6 LG prima ne trovavo 5 di retrocast ma ora ne troverò 6 quindi ogni volta che noi faremo il glitch eh, prenderemo rientreremo nel garage che magari è mezzo vuoto, per dire nel B2 che non avevo tutte retro custom e quando passeremo nel, nel B3 avremo tutte retro custom ragazzi, ovviamente saranno da salvare, adesso vi faccio vedere perché comunque sono tutte LGRH8 normali, vedete? e quindi l'unica cosa che dovrete fare è andare a salvare nel nel vostro bunker tutte le auto ragazzi nel frattempo il vostro amico dovrà rimanere nella schermata nera che vi ho fatto vedere nel video insomma dovrà rimanere nella schermata esci del GTA Online quando piggerà eh, freccia giù per selezionare un personaggio della storia ragazzi detto questo non ho nient'altro da aggiungere un saluto a tutti al prossimo video ciao belli Oh shit.